Questo rapporto tra economia e cultura eh, diventa un rapporto un po' promiscuo, nel senso che nella, vignetta, nella seconda allora vignetta abbiamo eh, la cultura esatto. che è un po', è un po triste. Cioè, abbiamo il reddito e abbiamo l'economia eh sì, è un po' il rapporto a tre no? No. viene fuori, nel senso è la, il buffo con il signore al centro con, con i soldi è, è il tema del turismo cioè, sì. eh, se, questo non era così palese negli anni 80, quando cercavamo altri tipi di esternalità negli anni 90 eh, noti, nel dibattito questo eh, più che sul, sul tema legislativo nel dibattito sicuramente beh, inizia a essere abbastanza prepotente il tema che con la cultura si può fare, giustamente eh? turismo. Ora, qual è il problema? Io non credo che sia da putta via, eh? non, so, non ho un'impostazione ideologica che dice no, vai. Dico che però non è, e questo guardate, bisogna separarsi da quel concetto che la cultura serve perché può fare turismo e in questo senso fa uscire dalla crisi economica il paese. Perché? Perché questo significa, um, e quindi se il turismo cala non finanzo più cultura. Cioè, voglio dire, una cosa è dire che si fa turismo, una cosa è dire che è un volano possibile, eccetera. Altra cosa è dire che il fine, che ci si mangia con la cultura perché ci si fa turismo. No, non è questo il costrutto. E c'è sicuramente un ritorno economico legato al turismo, ma guai a legare l'opportunità e il valore di una politica culturale o del finanziamento di un settore al fatto che faccia turismo. Perché insomma, lì c'è un binomio che poi rischia di essere pericoloso. Lo dico perché anche attualmente, a difesa, di fronte alla famosa frase con la, con la cultura non ci si mangia, non si mangia, a difesa e in risposta a questa frase, ovviamente non condivisibile, il nostro mondo, come ha risposto il nostro mondo della cultura? Spesso ha risposto quei famosi indicatori turistici. E quello è, è uno scacco pericoloso, nel senso che non bisogna rispondere così perché forse il valore se proprio si deve rispondere a se ci si mangia o no beh, forse il discorso è un po' più complesso cioè si può fare altri ragionamenti per dire che la cultura va finanziata occhio a non legarla solamente al turismo perché se la leghiamo solamente al turismo diciamo, diciamo noi, non dicono gli altri che serviamo a fare turismo ripeto, se domani mattina il turismo cala quindi conviene calare pure non serve più, o è un bene pubblico punto ma potrebbe essere il contrario se il turismo cala cioè, scusa in quest'ottica se il turismo cala, allora finanzia ancora di più la cultura in modo che mi riporti il turismo? Cioè se si ragionando in quest'ottica ottica? Sì, sì, il problema vero è quanto e fino a che punto tu riesci a intercettare domanda di, di, di turismo, quanto puoi Ma essere attivo. Allora, vabbè, l'Italia è il paese forse al mondo, poi dipende da, magari la Cina ce n'ha di più, però che ha più eh, beni culturali. Eh, se guardiamo però come la cultura non a livello di conservazione e valorizzazione di mani culturali, ma sì forse anche la valorizzazione, però come la cultura negli altri paesi d'Europa viene, anche la cultura classica eccetera eccetera, viene a innestarsi su processi di eh, produzione di nuova cultura, eh, a me viene in mente che eh, qua non si investe sufficientemente, anche a livello di turismo, su come ad esempio Pompei può interagire con la cultura contemporanea. Eh, no? cioè? su um, Codice? Cioè, no, no, no, infatti non volevo qui eh. è una città che ha buttato tutto paradossalmente sulla cultura contemporanea cioè di ovviamente il turismo uno va a Venezia per vedere Venezia ma a Venezia c'è il biennale, cinema, danza, teatro, arte cioè No, è molto Sono forte fuori. come contemporaneità no, d'accordissimo cioè non voglio buttare il bambino con le cose della serie si può fare una politica importante eh, sulla cultura che ha dei risvolti importanti in chiave turistica, tra l'altro definendo target turistici anche interessanti, che non sono il target turistico low cost che viene qua eh, probabilmente per fare bagnetto e se ne va via, anche perché su questo non siamo più competitivi rispetto al mercato internazionale, ma inizia a avere un turismo anche di, un certo, di una certa qualità, che dietro nasconde una certa magari una certa capacità di spesa, una certa attenzione alla permanenza, non solo all'arrivo. Quindi per carità. Il tema è non leggerla come una relazione univoca ecco. perché questo significa, uh, per, esempio, per esempio, impostare una politica per colui il quale arriva e poi prima o poi va via, rischia di lasciare in ombra una politica culturale per chi vive nelle città, sì, banalmente. Uh, banalmente. Uh, io sono nato a Roma, uh, andavo a scuola in centro per cui passavo con la vespa tutti i giorni innanzi al Colosseo. Beh, insomma, io stesso ce l'ho andato per volta amica mia. Perché? Perché per, per, per, nonostante faccio questo mestiere, perché poi in fondo, in fondo, io non so quanto è un patrimonio della città, della cosa mm -hmm. adesso lo è anche difficile da renderlo tale. Evidente, beh, però molto di questo è fatto così: eh? Cioè, eh, molto, molta, molta offerta che significa? Ma nella programmazione di ecco torniamo agli esempi più facili: di un museo, sai se tu. Sai che il tuo target è anche la città, devi avere una proposta vitale, devi saper integrare contenuti e costrutti diversi, devi saper far dialogare patrimonio e performing arts, perché? Perché devi rendere, devi rendere appetibile in maniera continuativa un'offerta, una proposta a coloro i quali vivono davanti a casa tua. Mm -hmm. È diverso se il mio target è lo svedese, certo. E quello viene va. Per cui il mio problema è completamente diverso. Allora era, era qui che volevo ragionare, cioè. L'una non esclude l'altra, però ecco proprio questa è la frase: l'una non deve escludere l'altra, perché se noi prendiamo soltanto o forziamo troppo eh, il legame cultura, turismo uguale economia, in questo legame rischiamo di perdere tutta una serie di eh, incentivi a certe politiche culturali e poi non, non da poco conto alcuni effetti economici reali eh, sulla, sul paese.